Ciao a tutti, ragazzi, da Luca di Business SEO. Allora, molti di loro privatamente mi stanno chiedendo come realizzare un sito web in WordPress ovviamente quello che voglio dirvi è che se tu nel caso dovessi andare sul sito di wordpress per creare il tuo blog gratuito lo puoi fare benissimamente in 5 minuti ma il problema principale è che un sito web wordpress di quelli già preconfezionati che troviamo su wordpress stesso non ti permette di avere delle funzioni aggiuntive funzioni di necessaria importanza quali search console, quali sitemap per collegarlo a sempre alla tua search console, analytics, eh, altri template o plugin che sono di fondamentale importanza, anzi se vuoi avere queste funzioni devi pagare ed anche un bel po'. Io che cosa sto offrendo? ti offro la possibilità sul mio sito web di avere il tuo WordPress già preinstallato con dei template con impostazioni per la search console, con dei plugin già pronti e configurati in modo da farti creare il tuo sito web vetrina a partire da soli 49,90€ annuali con un dominio di terzo livello. Ovviamente se lo vorrai potrai registrare il tuo dominio di primo livello .it o .com senza alcun tipo di problema, basta contattarmi nel modulo dei contatti direttamente dal sito web che troverai in descrizione. I pagamenti li potrai effettuare direttamente con la tua carta di credito o debito senza alcun tipo di problema, senza nessuna attesa ed in poche ore avrai il tuo WordPress preinstallato pronto a farti svoltare online. Il mio consiglio personale e te lo consiglio davvero vivamente è quello di non attendere altro tempo senza alcun motivo perché oggi ragazzi il web è la svolta epocale per il tuo business per i vostri business quindi non attendete altro tempo giù in basso c'è il link in descrizione potete benissimo leggere la breve descrizione che ho preparato per voi ed acquistare il vostro sito web vetrina a 49,90 o addirittura il vostro e-commerce a 99,90 euro annuali sfido a chiunque a trovare un'alternativa di questo prezzo quindi raga che state aspettando vi aspetto dall'altro lato, ciao ragazzi per qualsiasi domanda ve lo ripeto come sempre giù in basso ci sono in descrizione ci sono i miei contatti, ciao ragazzi davvero alla prossima